Ciao a tutti oggi prepareremo le lasagne alla zucca. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora e mezza circa. Gli ingredienti sono zucca rossa, parmigiano, lasagne, sale, pepe, noce moscata, burro, farina, latte, acqua, olio, vino bianco, scalogno e un'altra dose di sale. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo mettendo il parmigiano all'interno del boccale e lo tritiamo per 10 secondi a velocità 10. Andiamo a metterlo da parte. Senza lavare il boccale, adesso andiamo a preparare la besciamelle. Andiamo a mettere il latte. La farina. Il sale. La noce moscata. il pepe, il burro e andiamo a cuocere il tutto per 8 minuti, 90 gradi, velocità 4. la nostra besciamella è pronta. Mettiamola da parte in un contenitore. Senza lavare il boccale mettiamo lo scalogno e l'olio. Tritiamo per 5 secondi, a velocità 7. Se fosse necessario riunire sul fondo. Adesso facciamo cuocere per 3 minuti. 120 gradi. velocità 4. Finiamo sul fondo. Aggiungiamo la zucca. cuociamo per 4 minuti. 100 gradi. Velocità 1. Aggiungiamo il vino dal foro del coperchio. E cuciniamo senza misurino per 3 minuti. 100 gradi, velocità 1. Aggiungiamo l'acqua. Il sale. Facciamo proseguire la cottura, chiudiamo col miserino per 20 minuti. 100 gradi, velocità 1, adesso aggiungiamo la besciamella. Frulliamo per 20 secondi, a velocità 5. Il nostro composto è pronto, andiamola a mettere da parte e iniziamo a comporre la nostra lasagna. Adesso andiamo a comporre la nostra lasagna, iniziamo mettendo sul fondo una parte del composto. Iniziamo a posizionare la pasta, con dei ritagli completiamo i laterali e andiamo a mettere di nuovo il nostro composto sopra la pasta. Adesso andremo a mettere un po' di parmigiano sopra per completare lo strato e continuiamo così sino a completare la pirofila. Abbiamo completato l'ultimo strato con dei pezzi di zucca cruda. Andremo a infornare a forno preriscaldato a 180 gradi per 30-35 minuti. La nostra lasagna è pronta, andiamo a impiattare. Lasagna alla zucca, grazie e alla prossima ricetta.